Ciao a tutti Colors e benvenuti in questo nuovo video Innanzitutto scusate ma mi sa che ci saranno grandi e bruschi cambi di posizione Perché non ho ancora trovato la, la, la dimensione ideale per <ride> girare da solo Nel senso che voi non lo sapete ma io mezz'ora che litico con la webcam Perché un giorno, si sì, un giorno un momento si vede il bidone dei rifiuti <ride> Un momento si vede l'ambulatore, insomma tutte cose di cui voi non ve ne fate niente Adesso sembra che io abbia trovato la maniera di creare, come si dice in gergo, un background recente Ma eh, non stiamo a perdere troppo tempo, veniamo all'argomento del video questo video è un'altra richiesta, questa volta però si tratta di una richiesta di Cristiana Carpentieri che saluto, ciao Cristiana. Spero di riuscire a farti avere questo... il link a questo video. Come avrete letto dal titolo, Cristiana mi ha chiesto di parlare di amore, che in realtà è stata una cosa che ho proposto io, però lei uh, è stata l'unica che se ne è accorta e mi ha detto... Aspetto il video su un amore Un sacco di tempo fa anche qui Quindi Le promesse le tengo Ci metto tempo magari ma le tengo ecco Che dire Partiamo Da un punto fermo Io ci credo Perché Credo anche che Parlare di amore Intendendo solo Io e te è riduttivo non c'è solo amore di coppia, in realtà anche l'amicizia è un amore. Quindi, avendo degli amici, io credo che l'amore vi torna. Ecco, certo è che ehm, quello che più ha ispirato poemi, struggimenti, film. è eh, l'amore di coppia. Io negli anni ho sviluppato un po' di tendenza all'antimonogamia in realtà Nel senso che è bello e normale guardare solo una persona I primi tempi Perché vi siete appena scoperti? Perché pensi di aver trovato la vita, Perché è tutto un amore tesoro pucci pucci? perché sessualmente non guardi nessun altro anche in quel senso ma poi siamo veramente, ma veramente sicuri che non è tutto questo per la vita soprattutto in ambito intimo non diciamo troppe, troppe sconcerie altrimenti YouTube è un censura. soprattutto in ambito intimo soprattutto in ambito di stimoli erotici secondo me quando la coppia è erodata quindi parliamo di anni Cominciare a guardarsi intorno È umano È fisiologico e direi quasi indicato Perché eh, È vero che In una relazione amorosa Una componente è il sesso Però eh, Nulla vi vieta di amare una persona, continuare ad avere stimoli sessuali, e allora cosa si fa? Tutto da soli? Non è meglio? Ecco, nei limiti e con le dovute precauzioni, fatelo sempre protetto. Guardarsi un po' intorno con il consenso dell'altra persona, il consenso. Non le corna, perché le corna sono una cosa fatta alle spalle. Quindi no E io non approvo le corna, Però eh, Non approvo le lacci, Non approvo le briglie Si dice sei mia, sei mio Però se ci pensate è una cosa che fa brividire. Detto questo Ci sono però tanti fattori Che influenzano Secondo me il mio essere single Uno di questi e senza dubbio è la collocazione Forse voi vi aspettavate la disabilità Ci sarà anche quella però Negli ultimi 7 anni Anzi sei anni e qualcosa Agosto saranno 7. Secondo me Secondo me ha avuto influenza la collocazione Perché eh, Grosseto non è una grande realtà e se pensate che anche nelle grandi realtà ci sono tante persone che non se la sentono per un motivo per un altro serio o meno serio giustificabile o giustificabile di uscire allo scoperto Per me e per le persone LGBT che cosa chi rimane da conoscere? Ben poco, no? non credete Prendiamo ad esempio una realtà più grande come Roma Sicuramente ci saranno persone sposate per copertura Sicuramente ci saranno persone che anche se non sono sposate non si dichiareranno Però volete mettere confronto con 5 milioni di abitanti contro 38 mila Cioè cercate di capirmi cosa vi voglio dire no? Poi sicuramente eh, un secondo posto lo dobbiamo dare alla disabilità Perché comunque ha ah, un'influenza è inutile voler fare gli ipocriti comunque sia ha un'influenza cioè è innegabile e eh, per quanto riguarda eh, quello che si vede della mia come dico in quel video non sai come si sente ci sono queste mani mi metto il video nelle schede No, aspettatelo, devo inquadrare meglio le mani Sì, Riccardo, se le fai vedere in camera magari Ci sono queste mani Bene, resterò così Scusate per questi continui cambi ehm, dicevo appunto La disabilità mi influenza e nella mia penso che la cosa che spaventa di più sono le mani perché una persona che mangia completamente da sola una persona che per esempio entra in macchina aggrappandosi alle, alle sporgenze della macchina fa meno paura fa meno paura poi io ho notato un'altra cosa <coughs> ho notato che Um, ci sono Tante ragazze disabili Fidanzate con ragazze Tante ragazze disabili fidanzate con ragazzi Tanti ragazzi disabili fidanzati con ragazze E pochissimi ragazzi fidanzati con ragazzi Personalmente ho avuto a che fare con due coppie Di cui una pensavo che fosse composta un norma dotata più disabile, e ho scoperto che invece sono due ragazzi disabili, beati voi, beati voi che la vostra disabilità non vi ha impedito proprio fisicamente di stare insieme, <ride> perché non è che uno non, non si fidanza con un altro disabile, perché no, io non avrei problemi, però chi ci aiuta, chi ci aiuta, di certo non lo Stato italiano, e non mi dite che eh, Devo fare un passo prima dell'altro perché se si nasce disabile in teoria ci si rimane pure. Non mi dite questo. E eh, il fatto di vedere poche coppie gay maschili con un componente disabile sicuramente non è il massimo da eh, vedere. Un secondo che spengo la luce perché è uscito il sole Non lo so perché sia subentrata questa mentalità Forse perché um, c'è ancora una distinzione troppo netta Fra donne più portate verso la cura e uomini che vogliono essere curati E quindi anche noi gay non facciamo eccezione Io spero di no, spero che questo sia un mero pregiudizio Però sicuramente non sono incoraggiato E eh, attenzione, quando dico che non sono incoraggiato Non è che sto pensando già a matrimonio, a fiori d'arancio eh, Figli che peraltro manco voglio e quant'altro Cioè, quel, quello che manca a me personalmente Quello che manca a me personalmente è proprio la, la dimensione iniziale, ossia oh, un ragazzo, un uomo, perché comunque, sono pure più grandi di me, un uomo che mi chiede di uscire, oppure perché no, viceversa, anche <coughs> avere la possibilità io di chiedere a un uomo di uscire. Cioè, stando a Grosseto, non è che mi posso aspettare che uno, non lo so, di Milano che non mi conosce, voglia uscire con me. Oh, diverso eh, e se lo conosci prima e poi ritorna alla sua città ti ha conosciuto, ti ha apprezzato può darsi anche, che potete sentire potete iniziare una rela relazione a distanza, ma da uno sconosciuto non mi aspetto che mi accetti per quello che sono proprio perché è uno sconosciuto capite cosa io voglio dire quindi mm, finiamola di credere nella favoletta che L'amore tutto può, perché no, ragazzi, l'amore non può tutto Se potesse tutto, non esisterebbero quelli che si definiscono i single per scelta altrui, quale sono io Perché poi ci sono anche single per scelta, no? Se potesse tutto, le persone non si lascerebbero, oppure, o meglio, si lascerebbero soltanto per alcuni motivi piuttosto che per altri, no? Ci sono persone che non riescono a reggere la distanza, ad esempio. Quindi io non credo che l'amore tutto possa. C'è sempre quell'umicino che mi permette di dire chissà, un giorno guarderò sto video e riderò abbracciato al mio compagno. Adesso la legge ce l'abbiamo. Abbiamo le unioni civili, quindi le persone lgbt non hanno più scuse per nascondersi come per esempio il fatto che fino a poco fa non avessimo una legge che ci tuteli io spero che sia da da incoraggiamento per chi ancora non se la sente però vedo, vedo che la strada è ancora lunga vorrei ricordare e lanciare un appello per chi avrà avuto il coraggio di vedere questo video video fino alla fine anche i disabili hanno diritto se lo desiderano a una vita intima e affettiva e anche fra i disabili ci sono persone gay lesbiche bisex e sicuramente anche trans anche se non ho avuto ancora la fortuna di conoscerne nessuno io spero che il mio punto di vista si sia rivelato un minimo interessante uh, ringrazio Cristiana per questa richiesta vi ricordo se non siete iscritti di iscrivervi al canale di attivare la campanella per non perdere i prossimi video mi scuso per la postazione traballante sì che mi sto girando ancora a guardare e ci vediamo al prossimo ciao